Domani alle 18 in diretta, in live streaming, eh, praticherò alcuni atti poetici tecno-oracolari, tecno perché aiutati dalla musica generata in diretta e dalla dalla diretta appunto online web. Eh, questo è il mio regalo di Natale, regalare un atto poetico ad alcuni di voi. Eh, potrete contribuire in diretta sulla pagina di Incontri Festival che io, il cui link ho messo nel post precedente, che lo rimetterò sotto questi post per accedere alla diretta nei commenti mandare la vostra frase insieme ad un numero da 1 a 16 che mi permetterà di scegliere una traccia casuale tra le 16 che ho preparato per lavorarci sopra musicalmente. Quindi io non saprò eh, né che materiale la vostra frase né che musica ci sarà per lavorarci sopra. E quello che accadrà sarà solo e unicamente per voi, ovvero sia per la persona eh, la cui frase sarà stata scelta da Jonathan, eh, il mio profetes di domani. Io credo profondamente che la poesia sia uno strumento straordinario per risvegliare delle forze che in questo momento devono e possono contribuire al cambiamento di questa condizione che stiamo vivendo. Eh, possono e devono contribuire a un'evoluzione. Perciò ho scelto questo come mio regalo di Natale, il regalo per quel giorno che dovrebbe significare eh, il risorgere del sole, il sole invictus, ed ecco che la poesia ci accompagnerà in questa rinascita. Vi aspetto domani.